Ciao a tutti e benvenuti al canale La gara di oggi è, è solo per puro puro divertimento Non è una gara ufficiale Non, non ha nessun valore a livello di conteggio di, e rating ne disabili rating puoi fare quanti incidenti vuoi e questo vedrete che influenzerà la gara è un bel po' non è una garage ufficiale, allora dice perché la fai? La faccio perché è divertente, è proprio divertente, con questa macchina è uno spasso, macchina un po' lentissima. Qua curve, alcune curve molto strette nella chicane, pure con questa macchina che è rigidissima, farla è come fare un salto, quindi è giusto, puro per puro divertimento, è molto divertente farlo. Questo era anche così un colpo di testa. Eh, la gara iniziava, ho visto che stavo per iniziare la gara mancavano 5 minuti, mi sono iscritto e ho avuto proprio il tempo di fare un paio di giri, neanche diciamo che la conosco benissimo con questa macchina. E adesso quello che state vedendo adesso sono, sono le qualifiche. Giro lanciato e questo è, è già ho fatto il primo giro ho fatto il mio record personale 1,13 e 12 e adesso, adesso è appresta a fine l'ultimo giro in questo momento abbiamo il terzo tempo Bisogna stare attento a non prendere molte i cordoli. la macchina è nervosa, bisogna stare attento all'accelerazione perché è facilissimo il testa Questo camionato principalmente è frequentato da nordamericani, ci saranno macchine. Che arrivano, piloti che arrivano dal Texas, alla Pennsylvania. Io cioè sono l'unico italiano in mezzo a. Um, a... l'altro di questa cosa, distrutta la macchina. Come dicevo, appunto. Dice che è stata la tendina a Comunque, questo è il via. Abbiamo il quarto tempo. Molti non, non hanno neanche fatto il tempo. Come vedete, di fronte abbiamo un texano. questa serie non ha partenza da fermo adesso dobbiamo farci sì intercircuito in telecircuito in fila indiana evitando tamponamenti se guardate nello specchietto c'è la macchina azzurra che mi sta molto molto attaccata 99, car... Lo vedo, lo vedo, aspetti cerco di uh, allontanarmi, perché mi sta troppo vicino, ok mi ha toccato, mi ha tamponato, maledetto, maledetto che mi ha ritamponato, mi ha buttato fuori strada, cioè il Girolandi Pro, e mi ha spaccato la bocca sì, c'ho cioè lettone anteriore destro danneggiato se guardate è un po' più alto rispetto al sinistro io vi raggiungo la, la fila maledetto cioè, manco scusa ma questa è, è questo azzurro qui fammi passare a questo non si fa questo è proprio perché siamo proprio mi ha fatto incazzare a tirare zitto, neanche che cosa mi hai fatto, per quale motivo, se l'hai collato e zitto. Perché non si fa, cioè, mi stai attaccato a me, mi tamponi due volte nel giro lanciato ma prendi la distanza, perché mi devi stare così attaccato, peggio mi fai fare questa cosa e mi fai sbattere, cioè, allora ti disperò questo, questo è per la dimostrazione, per quale motivo, <ride> racing cioè il concetto di safety net perché se così non fosse se sarebbe sempre così di guattambonarsi e spingersi no, io in una gara no ufficiale non mai mi vedete fare una cosa del genere comunque ragazzi stavo iniziando la gara Bene. visto quello che era successo già già Sto ben attento, però no. ah, la metà dei, dei piloti sono usciti. Come dicevo, dico gara principalmente frequentata da nordamericani che sono abituati a fare ovale. Quando hanno uno che è abituato a fare ovale, a qualcuno che gli una macchina del genere, in un circuito che deve prendere curve a destra e a sinistra, già vedrete che sono un po' meno pratici. Per questo non ci sono piloti di Formula 1 americani, cioè che non, non anche perché siano meno bravi, ma perché non sono più vali a correre in circuito. Però vanno i ovali e sono bravi a fare i Poi Questo non vuol dire che non ci sono piloti americani ravi. Per dire, il primo in questa gara a me mi ha dato due secondi. Cioè, è anche vero che non ho provato tanto, però no, ovviamente è un pilota ravi. testa-coda di quello dietro, un'accelerazione, come dicevo. La macchina non perdona. Se acceleri troppo, in curve strette, testa-coda, sicuro. Anche i cordoli bisogna stare attenti. Non bisogna farci troppo. Quando non volare. solamente siamo terzi abbiamo guarda anche una posizione di quarti off track anche tipo molto simile a diciamo come, come tipologia una formula 1 6 marce, 600-700 cavalli, non mi ricordo bene quanti, 370-380 orari, in un circuito così piccolo e spiegato, cioè, non, la sesta non, non arriva a metà di là, praticamente mai, sei è uguale, infatti neanche se è riempito. Lungo. sbaglio uno sbagliato ma l'importante è non fare testa siamo a secondi di sarlo fatto a destra corda abbiamo il primo 8 secondi solo rimane mai bello Il salvo si è avvicinato, Ce abbiamo a due secondi e sette. Stuart se n'è andato. 10 secondi e 7. E per bloccare la cosa. che sta girando decisamente male, questo giro l'ho fatto malissimo. Infatti, Rick ci ha raggiunto a 0,4. a Ok andiamo a prenderci a lick scopo della missione della gara Wow, quasi deve essere trovata questa cosa sola Lungo pure qui, non c'è niente giraglia Oh a car Ah Rick Ciao Rick Quale il primo che ha qualcosa l'abbiamo un secondo e quattro almeno mi sta prendendo la costanza io fino adesso non sono non ho mai fatto questa cosa uscito si ti pizza con me malissimo sta cura solo danno no non ci voleva essere andato il primo anche Quanto è notergica la, la linea della gara. Stuart a 5 secondi e mezzo, e Sarlo a 4 e mezzo. Dietro. Sarro ci ha mangiato un verco di secondo. questo se non andrà così. Cerchiamo di mantenere la seconda posizione. Il carro a 0-3. Mm. Questa macchina non, è mai, non sta mai un attimo ferma e sta in cantiere a portare. Fai sempre arrivare a citarla andando e scalando e mettendo marcia. E anche dura due piste. Il carro è molto a diretto. di dietro. Non ci questi due rubi. si che prendevo quello ok ragazzi vediamo dobbiamo tenercelo con l'altro giro dietro si è preso due pirilli sta guidando con due brilli nella nel, nell vettura sempre i pirigli nell'alettorio non sbagliamo la chicane se per noi storia non è solo Si è liberato almeno di un grido. Eh dai! Seconda posizione. L'ho trattato all'ultimo col Rick. Colpirillo. Vabbè dai! Well. Come dicevo, just for fun, era solo per divertimento e mi sono divertito. Spero che vi siate divertiti pure voi, quanto almeno quanto io. Siete un po' e ci vediamo alla prossima e alla prossima gara. Un saluto a tutti, ciao!